Ciao ragazzi, allora come va? Oggi vado a rispondere a una domanda non eh, prettamente eh, riguardante il basso, ma in generale per chi ama come me registrare, registrare il basso, ma anche la voce e eh, un po' tutti gli strumenti. Quindi vado a rispondere a Danny che mi ha scritto nella sezione video lezioni del mio eh, sito, mi dico io con la mia non è una domanda diciamo, tecnica, ma riguarda la fase di registrazione. Come ben sai, ormai si lavora poco in studio a me, è vero? Ma anche a livelli molto alti Spesso ci si invia le tracce senza neanche vedersi Basta, giusto Ecco il problema che sto riscontrando Ecco, il problema che sto riscontrando sia col basso Ma anche con la voce quando registro i cori È un fastidioso fruscio di fondo Che invece vorrei eliminare prima di inviare le tracce Consigli escludo problemi di bassi e di microfoni Casomai penso di più A qualche errore di settaggio di software Grazie, Tendi Allora, sì eh, Ho scelto per eh, Allora, io utilizzo Sempre eh, Logic come software che ha una funzione che ora vi faccio vedere eh, proprio per eh, non annullare del tutto, ma eh, diciamo cercare di ridurre il più possibile i rumori di fondo. Non lo uso tanto quando registro il basso, perché fortunatamente i miei bassi sono silenziosi, ma eh, parecchio quando registro appunto la voce. Allora vi faccio vedere due procedure. Una, come detto, è Logic, quindi eh, chi ha Apple è una, per chi non lo ha, è, che è software Audacity, quindi scaricabile gratuitamente da chiunque, è un software libero, quindi chi ha l'app può andare avanti alla fase successiva, giro lo schema e faccio vedere esattamente qual è la procedura, intanto del, per, con Logic. Allora, eccomi qui, ho registrato due traccettine, basso, rumoroso e voce rumorosa. Apro il mio Logic, andiamo a creare... Vado a importare, diciamo, le due tracce. Eh, vabbè, qui, boh, chissà l'inglese. Ok, mettiamone una alla volta, sentiamo... Diciamo, eh, va bene, come dicevo prima, i miei bassi fortunatamente non sono molto rumorosi. Comunque vado... Eh col tasto X, quindi quando apro, diciamo, il mix, audio FX, expande, quindi lo trovate in, eh, dunque, dynamics, vedete, expande, lo apro, e eh, questi sono i parametri. Ora, io mi sono fatto un preset che potete copiare spudoratamente, eliminare un zio, infatti, eh, da così, quindi, da così, se lo apro andiamo a sentire con la voce sente forse meglio quindi stessa cosa metto l'effetto con la traccia della voce alla prima senza si sì, si sì, prova si sì. si sì, check si sì, prova si sì. lo accendo sì sì prova sì sì check sì prova sì sentite eh, la differenza mi sembra abbastanza evidente quindi nient'altro eh, se volete copiare i parametri vi faccio anche uno screenshot poi ora mh, insomma è eh, settato ovviamente per la mia voce per il mio microfono basta spippolare un pochino qui e ci siamo ora apro Uh, Audacity, quindi che è più per Windows o comunque chi ama più questo programma. è Una cavolata. Allora andiamo ad aprire, vado diretto con la voce, dai, si fa prima, ci porto la traccia. La questa è la mia traccettina. Cosa faccio? Prima cosa, col tasto eh, sinistro, comunque insomma, seleziono la traccia nel caso ce ne fossero di più quindi si illumina. Prendo, vedete? Una parte, diciamo, pulita, dove non c'è segnale, dove non c'è appunto questa figura qui. La seleziono, ad esempio, una parte più o meno grande. Vado su effetti, riduzione rumore. Lascio tutto com'è, quindi 12, 6, va benissimo così. Elabora profilo rumore. Clicco, riclicco selezionando la traccia, quindi mi va via parte selezionata, mi rimane tutta, rivado su effetti, rivado su riduzione rumore, questa volta fijo su ok. Mi ha elaborato la traccia, faccio esporta, come MP3, vado in download, voce rumorosa, mettiamo corretta. A salvo, chiudo Audacity, le vado ad ascoltare tutte e due, quindi prima... Rumorosa. Sì, sì, prova sì, sì, check sì, prova sì. E poi corretta. Sì, sì, prova sì, sì, check sì, prova sì. E semplicemente sono le uniche due procedure che conosco per ridurre questi fastidiosi rumori che a volte sono veramente, veramente eh, dannosi e ci perdiamo magari eh, delle ore. Quindi è abbastanza semplice ed intuitivo quello che vi ho mostrato, almeno credo. Nel mio caso, soprattutto, ripeto, con la voce mi risolve parecchio questo problema. Spero di esservi stati utili, spero di essere stato utile a Danny. Ci vediamo al prossimo video.